Grazie Presidente. La proposta che oggi sottoponiamo all'Assemblea Capitolina eh, riguarda la modifica di un regolamento molto importante che è il regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana che è la deliberazione del Consiglio Comunale la 57 del 2006. È una delibera che ha insomma, un regolamento eh, lo dico, insomma, molto buono, che ha una sua, una sua storia, è stato eh, molto utilizzato eh, all'interno dell'amministrazione capitolina proprio sul, sui temi, eh, soprattutto sui temi insomma, sulle scelte eh, in materia urbanistica eh, per quanto riguarda la trasformazione urbana. Eh, ovviamente questo regolamento sconta, eh, secondo il nostro punto di vista, sconta diciamo, un po' di antistoricità, perché di fatto eh, a 13 anni da, da questo regolamento, con una serie di, di norme che sono entrate in vigore eh, nel corso degli ultimi, appunto, degli ultimi 10 anni, eh, a nostro avviso c'è la necessità di adeguarlo. Eh, come sappiamo, l'Assemblea la, Capitolina nel, nel corso degli ultimi due anni, diciamo eh, già da inizio consigliatura ma eh, concretamente nel corso degli ultimi due anni ha approvato una serie di eh, delibere eh, legate soprattutto ad implementare e rafforzare quelli che sono gli strumenti di partecipazione iniziativa eh, popolare. Eh, a fronte di questo eh, il legislatore del 2005 aveva inserito all'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale il diritto alla partecipazione democratica elettronica e eh, va detto che da questo punto di vista eh, anche l'articolo eh, 3 della, di, di Roma Capitale del decreto legislativo di Roma Capitale ovviamente dà come eh, impulso al, allo statuto di Roma Capitale che è stato poi riformato nel 2018 insomma, di prevedere nuovi strumenti di partecipazione questo si tratta di uno strumento eh, questo regolamento che è attuativo come sappiamo del, eh, anche e soprattutto delle, delle norme tecniche di attuazione. Infatti l'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale prevede che al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione sociale viene attivato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione, rinviando poi ad un apposito regolamento le procedure partecipative. E il regolamento appunto è stato approvato nel 2006 con la delibera 57, e però a fronte di questo eh, noi riteniamo che sia importante adeguare questo regolamento a quello che è il principio della eh, partecipazione democratica elettronica e contestualmente a quelle che sono le riforme statutarie che sono state introdotte con il diritto alla partecipazione democratica elettronica introdotto nell'articolo 8%. Quindi di fatto a fianco e accanto a quello che oggi è la partecipazione fisica di questo regolamento abbiamo introdotto una possibilità per l'amministrazione per prevedere ulteriori forme di partecipazione anche dal punto di vista digitale che potranno caso per caso quindi la giunta potrà valutare quindi di affiancare a quello che è il processo partecipativo fisico. In questo modo cominciamo così come è stato anche sul regolamento del bilancio eh, partecipativo ad affiancare la partecipazione fisica a questa iniziamo ad affiancare la partecipazione in campo digitale. Parliamo quindi di, una, di quella che eh, potremmo definire appunto l'urbanistica partecipata digitale. In questo modo noi daremo la possibilità alla cittadinanza di poter presentare diciamo, una raccolta eh, di quelli che sono i propri fabbisogni. Ricordiamo che questo, si tratta, ehm, il, questo procedimento insomma, di partecipazione è eh, appunto un processo, non si tratta di un, un voto, ma si tratta di una modalità di dialogo con la quale l'amministrazione la si siede insieme ai cittadini e cerca di costruire in senso propositivo, ovviamente, per come è a mio avviso strutturato il regolamento, in senso propositivo quelle che sono le soluzioni più idonee per far atterrare, diciamo, sia sul piano di eh, pianificazione sia sul piano attuativo gli interventi in materia urbanistica. Ovvio, ovviamente questo strumento è uno strumento di un livello sicuramente di dialogo, non è uno strumento né, né necessariamente eh, di voto o qualcos'altro diciamo, più incisivo, serve eh, soprattutto, poi è ovvio che caso per caso sarà la Giunta poi a definire la modalità, l'interazione, qual è il livello di partecipazione digitale che noi magari su un determinato processo partecipativo vogliamo, eh, vogliamo realizzare. È evidente che se noi vediamo alcuni processi partecipativi in materia urbanistica, sì, che cosa succede? Nel partecipativo fisico, molte persone magari non riescono a presentarsi all'incontro perché lavorano, perché hanno un certo tipo di, di esigenze e quindi magari vorrebbero dare il loro contributo ma non riescono a farlo. Ecco, affiancando eh, lì dove eh, si riterrà necessario questo strumento è evidente che eh, la, la cittadinanza potrà formulare eh, dei fabbisogni. Poi la modalità con cui ovviamente questo avverrà eh, deve essere caso per caso definita anche perché oggi non abbiamo ancora eh, possiamo dirlo insomma, in modo definito, ancora in modo chiaro, quello che potrà essere l'urbanistica partecipata digitale del futuro, quindi questo visto che il regolamento non parlava diciamo, non introduceva questo elemento questo sicuramente è un passo in avanti andando ad affiancare quindi una modalità, eh, quella digitale insieme a quella della partecipazione fisica eh, abbiamo presentato eh, alcuni emendamenti per appunto rinforzare il fatto che insieme a quella fisica c'è la partecipazione digitale e alcuni emendamenti in Insomma, eh, correttivi. Io voglio, su questo voglio ringraziare prima di tutto le, le commissioni che hanno, eh, che hanno comunque lavorato anche in sede appunto, di disami ed di espressione parete perché dalla discussione collaborativa, lo voglio dire, anche insomma, con le opposizioni sono venute fuori una serie di eh, elementi eh, che ci portano insomma, anche oggi a presentare questo emendamento. Ringrazio anche la, la Presidente della Commissione Urbanistica di fatto abbiamo eh, scritto eh, questa, questa proposta insomma di regolamento proprio per dare una nuova linfa a un, dei processi partecipativi che spesso magari possono essere messi non, non voglio dire in secondo piano ma magari peccano di, di questa possibilità cioè dell'impossibilità della cittadinanza di poter partecipare in continuazione insomma su questo quindi in modo organizzato caso per caso è ovvio che eh, ci sarà quindi la possibilità per la cittadinanza anche di poter interagire su questi temi e lo voglio dire in conclusione è ovvio che si tratta di uno strumento diverso cioè, la, il tema partecipazione la parola partecipazione ha vari, può, può avere vari risvolti, vari significati. Allora, uno prima si dovrebbe chiedere partecipare a cosa, in quale fase, con quale strumento, qual è l'efficacia di questo strumento, perché la parola partecipazione può voler dire tutto e può voler dire niente. Faccio l'esempio. Il tema delle, delle, delle consulte, la partecipazione sul tema delle consulte, ad esempio in questo caso l'amministrazione dà la possibilità alla cittadinanza ovviamente di eh, organizzarsi eh, attraverso una serie di requisiti e poter essere ascoltata, però in quel caso ha natura solo consultiva, soltanto ad esempio il referendum ha una natura un pochino più decisionale. In tutti gli altri casi parliamo di forme di dialogo o forme di iniziativa popolare, quindi ogni strumento, questo lo voglio dire, ogni strumento ha un ruolo diverso, ogni strumento serve a e eh, questo strumento che noi oggi introduciamo, eh, secondo me insomma, è stato abbastanza eh, spiegato, eh, dà la possibilità alla cittadinanza quindi di partecipare anche con modalità eh, digitali a quelli che sono i processi di trasformazione urbana. Grazie.